La pace del Signore sia con tutti noi, cari, nella grazia. Oggi pomeriggio volevo farvi partecipe alla mia gioia nel mio giardino, dove passo il tempo quando ho un po' di tempo libero. E qui ve lo mostro, sapendo che già vi avviso, qui il freddo è finito adesso, il ghiaccio, la neve e la temperatura bassa. E' per questo che la produzione deve ancora iniziare adesso. Adesso giro il quadro se ci riesco e ve lo mostro. ecco ci sono riuscito come ben vedete è tutto ancora da ripristinare non so se riuscite a vederlo questa è una delle mie cabine vedete di plastica per il freddo ve la faccio vedere all'interno l'ho già seminato ho seminato un po di tutto stanno per già per uscire qualcosa sicuramente passerà ancora qualche settimana per vedersi comunque già il primo la prima foglia già è fuori tante cose già stanno per uscire e già vedete sta spuntando la prima il primo frutto il primo frutto già sta spuntando ne sono fiero guardate la più bella gioia quando va vedendo uno queste cose vedete anche qui già sta spuntando perfetto sono tutti già quasi fuori con questo caldo che sta facendo adesso questi due giorni e proprio che sono messi dentro questo tunnel presto usciranno e saranno fuori e andrà la produzione qui ancora è da seminare da coltivare vedete c'è un po' di tutto adesso questa settimana se ho tempo devo molto qui qui ci le fragole che devono essere pulite vedete le fragole ecco le serve per le pomate quella sotto blu sono pure mie, ce ancora quattro giardini là sotto. Vedete? Questo è tutto mio. Qui ho seminato le fave. Vedete i buchi? giorni spunderanno questi sono alberi quell'albero grande è di noce questo è l'albero di mele sono alberi anche di qualsiasi frutto. questi sono tutti i semi che ho fatto. vedete, tutte per preparazione, questo è un altro tunnel. vedete qui, qui stanno uscendo i semi, qui la temperatura è più, è più calda sta uscendo tutto adesso questa è la gioia, guardate qui ho le zucchine e i citroli vedete zucchine qui ho messo il vedete sta uscendo, vedete vedete già è un fuori, che bellissimo, guardate, è piccolino, forse lo vedete, sta uscendo, che gioia, vedete, questa è la gioia del Signore che mi dà quella pace, quella tranquillità di poter condividere anche con me stesso, e con il Signore e con tutti voi c'è un'altra serra qua, ce ne ho tre, questa è le spinacce, vedete la spinaci. La spinacce ne ho mangiata tante quest'anno, tutte queste tutte spinacce, vedete, tutte spinacce, quella è la mia baracca, faccio vedere anche qui all'interno. Non so se vedete, qui c'è un albero di olive che quest'anno il freddo è stato così forte che l'ha fatto quasi distruggere più della metà, vedete? Però adesso si riprenderà. Ho pregato tanto. Mentre lo vedevo morire... Quante preghiere che ho fatto, tantissime, e il Signore sicuramente lo farà riprendere. Anche che un albero, ho avuto quella compassione per quest'albero, l'ho piantato con gioia, ci ho fatto anche il tunnel per proteggerlo, ma è stato così forte il freddo che purtroppo dobbiamo aspettarci tutto, vedete questa è insalata, insalata rossa questo era un albero di limone, me l'ha proprio distrutto, vedete me l'ha ucciso, il limone queste sono cipolline, questa settimana le devo trapiantare fuori questi cipolle, vedete già sono abbastanza grandi questa è la spinace vedete che grande qui è bellissima adesso sto uscendo un po' tutto qui sono tutti tomati fatti tomati anche insalata sparicello broccoletti broccoli In questi vasi ci sono delle semi speciali per gli alberi. Vedete? Spinaci. Vedete? La spinaci che bella. Eh, questi sono zarchi. Zarchi. Zarchi. Vedete? Qui, vedete? Qui dietro c'è ancora un altro giardino. L'albero di mele sta spuntando, adesso sta spuntando la vegetazione nell'albero di mele, vedete già? Sta spuntando adesso, vedete i fiori? È bellissimo la natura, Dio ha creato una natura così perfetta, meravigliosa. Questa è tutta spinaci, spinaci, bellissima. Questa settimana devo dargli una bella pulita dappertutto, se avrò tempo. E sicuramente il Signore mi darà tempo questa settimana. Qui è tutto seminato, ieri ho seminato qui i ceci. Ho seminato i finocchi selvatici ieri qua quella che vedete a facciata sono zarchi zarchi selvaggi sono squisiti con la salsa quando li cuoci con la salsa sono meravigliosi meraviglioso questi sono tutti broccoli e cavoli. qui è tutto seminato, ho seminato tutto, quelle sono le provette che l'anno scorso ho fatto la produzione, adesso devo pulirle, devo rifarle di nuovo, quelle tavoline dove ci sediamo quando all'ombra del sole facciamo pausa, Questo è tutto l'albero di noce che vi ho fatto vedere poco fa. Guardate che grande. C'è una produzione di noce molto elevata. Ecco, questo è tutto il mio giardino. Qui c'è l'aglio, devo pulirla. Questa settimana, sul tempo, devo seminare le patate in questo piccolo spazio. Qui c'è la pace. Uno che ha bisogno della pace dovrebbe venire qua. Vedete, vicino a tanta gente che hanno veramente gioia di condividere l'amore del Signore, gloria a Dio, gloria a Gesù, alleluia, questa è la mia barracca, questo è il mio tavolino, nel mio sedio. qui c'è il gabinetto, perfetto, vedete che bello, bene la gloria di Dio e la pace del Signore benedica ognuno di voi nell'amore e nella grazia del suo figlio Gesù Cristo. Adesso faccio una piccola preghiera per ristabilizzare il vostro amore, per ristabilizzare ancora l'ansia che avete e ciò che desiderate. Mettetelo davanti al Signore come ho fatto io tutto questo che mi ha dato il Signore l'ho chiesto con amore e il Signore si è fatto sentire nelle mie preghiere e ogni giorno sempre prego per avere qualcosa da condividere con il mondo, con il popolo di Dio. E Padre Celeste, in questo momento veniamo davanti ai piedi del tuo figliolo Gesù Cristo per dare gloria a Te, Padre, e al Tuo figliolo, Gesù. Vogliamo metterti soprattutto tutto chi non ha niente, che possa ottenere tutto quello che sta desiderando con tutto il cuore, Padre. Desidero che ognuno possa possedere tutto ciò che desidera con tutto il cuore, Padre. Aiutali, sostieneli e portali avanti, Padre mio. Tutto questo te lo chiedo nel nome del tuo figlio Gesù Cristo, che tu l'hai benedetto in eterno. Alleluia, gloria al tuo santo nome, Signore. Alleluia. Vi lascio con la pace del Signore, fratelli cari. Dio ci benedica, sto chiudendo. Ci vediamo stasera in Webcam. Dio se l'ho dato, nel nome di Cristo Gesù. Amen. Amen. Vi faccio vedere ancora all'ultimo del video. Con tutto il cuore vi amo veramente. Che la pace sia con tutti noi. E un saluto a tutti quanti, uno per uno. A Gabriele, Dio ti ama. Ti saluto nella pace del Signore. Ti benedico all'ino di Guida, ti benedico a te, tutta la tua casa, tutta la tua famiglia. A Giallo 40 Club, se Dio ti benedica, a te, tutta la tua casa, tutta la tua famiglia. A Fabio trovato, ti benedico a te, tutta la tua famiglia. Fabio trovato scrive che Dio ti benedica. Grazie Fabio, ti amo. Ti amo. Nell'amore della grazia di Dio, di Gesù bianco, per questa gioia che tu hai condiviso, che il Signore si manifesta in te e nella tua casa e ti dia quello che hai bisogno, quello che stai chiedendo, nell'amore, nella gioia del figlio suo. Pace, Fabio. A Filippo Napoli che sta guardando, ti benedico nel nome di Cristo Gesù alla linea di Giuda che dice Amen Amen Lina Lina Dio ti benedica Angelina scrive Dio ti benedica grazie Lina grazie a tutti pace del Signore preghiamo gli uni e gli altri che possiamo ottenere tutto quello che il Signore vuole lascio qualche informazione in questo sito chiunque può entrare nel mio sito si chiama www.gesulalucedelmondo.it Ricordatevi, lo dico di nuovo, se nel caso quando finisce il video potete scaricare il video o potete vederlo e bloccarlo nel momento che dice il nome, così lo sentite meglio. www.gesulalucedelmondo.it scrivetelo in internet, entrate nel mio sito e il primo link che viene sopra è il link della clinica che ho costruito in online. Presto sarà qui la clinica, in questo spazio meraviglioso, guardate che bello qui. Ognuno può venire a riposarsi qui 10 giorni, 15 giorni nella pace del Signore e poter essere guarito da tutte le ansie da tutte le difficoltà del mondo che ci sono guardate che pace che c'è qui ve l'ho fatto vedere la pace la gioia la meraviglia in Cristo Gesù gloria a Dio e gloria a Gesù pace, chiudo quando entrate nel mio sito nel primo link Entrate nella clinica e postate nella clinica la vostra gioia. E quando entrate, guardate ciò che c'è dentro la clinica. Come tutti sono gioiosi, perché hanno trovato la pace. Non sono io che do la pace, ma è Gesù. Gesù benedice ognuno che sta cercando qualcosa. Lina di Giuda scrive da, da quale città parli. Sono qui in Germania, Darmstadt, Rheinheim, io abito a Rheinheim, sono in questa zona. Questo Darmstadt si trova a mezz'ora distante di Francoforte. Potrai capire meglio, Francoforte è universale. Sicuro sai, hai sentito nominare Francoforte. Siamo a mezz'ora di distante da lì. Bene, chiudo. Pace del Signore Lina, ti benedico. Ti raccomando, vieni in WhatsApp e scrivi il tuo nome in WhatsApp, perché WhatsApp non li dai i nomi come Facebook. Chiunque può entrare e poi guardare il mio sito ci sono altre cose, ci sono altri gruppi scendendo trovo un altro link che dice link whatsapp telegram facebook ci sono gli altri miei profili angelo piccone le mie pagine i miei gruppi tutto c'è c'è la ricchezza di dio sono dal 94 che metto benedizione là dentro e prima che riguardi tutti passerò un mese per guardarli tutti vi, dio vi benedica pace sto chiudendo Amen.